Buonasera, sono Luca Nicolino, Presidente dell'Associazione Buffoni di Corte Onlus. Volevo rubarvi 5 minuti per raccontarvi Luca, una cosa estremamente importante. Luca! Ti ho voluto fin male! Sì, l'unica cosa che sto facendo è una cosa... Adesso! Eh, sì, eh, bene. sì, scusate. Ecco Valentina, grazie. Ecco. Scusate. e Come ti dicevo, parlarvi di una cosa che mi sta molto a cuore, una cosa estremamente importante che riguarda la compagnia... Basta! Che... Basta! Non c'è... Sì, ecco, eh, eh, come vi dicevo volevo parlarvi di una cosa che eh, mi sta molto a cuore, ossia la nostra compagnia, una compagnia che ormai eh, da anni porta spettacoli in giro per eh, Torino e provincia, anzi diciamo che anche eh, per tutta l'Italia. Eh, e in particolar modo in, in questo periodo porteremo il nostro spettacolo ancora una volta in Piemonte. Andremo infatti in un posto a, a noi molto, molto... Eh, Caro. È e... e... e... una città che molti di voi conoscono. Sta no. girando. Sì, sta girando. Sì, sì. Sì, sì, sì, sì ah. sta, sta girando. No. No. E perciò eh, con tutta la nostra compagnia, la compagnia delle frotte, una compagnia che ormai conoscono quasi tutti, forse voi dove, dovete... Sì. E la compagnia che, come vi dicevo, eh, eh, adesso sta cercando... Ma basta, basta, ma basta, ma basta, ma basta, ma basta. vi aspettiamo 10 dicembre, ora 21, a, al parco 19, ad Asti, la locagna dell'emigrante, vi, vi aspettiamo, e non mancate!